Ciao a tutti, in questo video parlerò delle macro e in particolare di come usare una macro in QGIS. Questa macro è stata realizzata da Salvatore La Rosa, questa macro serve a selezionare, questo è tutto lo script molto semplice, questa macro serve a selezionare i record di una tabella padre partendo dalla selezione dei record di una tabella figlia. Quindi in QGIS è necessario aver definito inizialmente delle relazioni. Le relazioni in QGIS si definiscono a livello di progetto, quindi basta andare sul progetto, eh, proprietà del progetto, e come vedete qua io ho definito tre relazioni, cioè 1, 2 e 3, quindi sono tre relazioni padre figlio, padre figlio, relazione 1n. Quindi ho, tre, eh, ho eh, la tabella PIL, la tabella quadri e la tabella armature, sono delle tabelle, ognuno con la sua relazione. Bene, questa macro permette di selezionare per esempio la tabella armature, è una tabella che non contiene geometria. Quindi, se io apro questa tabella, se io seleziono dei record qualsiasi, non so, questi quattro, se io faccio zoom a selezione, vedete, si sposta in automatico, come vedete, questi sono i quattro punti PIL, pubblica Illuminazione, che hanno come tabella lato figlio questi quattro record. Molto semplici. Se io aprissi in contemporanea la tabella dei punti quadro, cioè ho fatto una semplice selezione qua su schermo, ora se io apro la tabella quadri, vedete? Ho in automatico selezionato anche il record che è relativo al quadro, cioè... Con una semplice selezione ho selezionato eh, nella tabella mh, armatura quattro armature che non hanno geometria. Questa macro mi seleziona i quattro punti luce, in questo caso sono quattro, devono essere di più. In automatico mi seleziona il quadro che alimenta queste quattro armature e se apro anche la tabella delle aree dei quadri ecco qua, è selezionata anche l'area di competenza quindi come vedete le tre relazioni con una semplice selezione nella tabella figlio ho ottenuto tre selezioni quindi in automatico seleziono questi quattro punti e in automatico lì vedo la schermo so a quale quadro appartiene e so qual è l'area di competenza molto semplice, molto rapido come si, eh, si utilizzano le macro in QGIS? Ripeto, questa tipologia di macro che ha realizzato Salvatore della Rosa funziona solo se nel progetto sono già state definite delle relazioni. Ehm, come attivare le macro? Per attivare le macro bisogna andare su Impostazioni, Opzioni si va in generale e qua sotto vedete abilità macro è sconsigliato abilitarla sempre però se si vuole utilizzare le macro questa macro occorre metterlo su sempre qua? ed è uno la seconda cosa da fare è andare nel github di salvatore la rosa copiare con semplice copia e incolla copiare questo script tasto destro copia Ritornare in QGIS, andare su progetto, proprietà progetto, andare su macro, ed è qua, e qua, mettete lo spunto su macro Python, qua, verso destro, destro, e incolla. Ed è fatta, ed è fatta. Incollata la macro, si fa ok, si salva il progetto, e per magia funzionerà il tutto. Che dire, grazie Salvatore La Rosa e alla prossima.